Ah ma c'è anche la carota! Benvenuti in questo nuovo video dal naso di Babbo Natale. C'è la neve, ragazzi, oggi. E guardate, ovviamente avete già visto già sul casco. Abbiamo il nostro ospite Ricky Vicio. Voi non sapete chi è, tu non sei mai apparso in un mio video, penso. Quello sì. di imperia, babà. Per favore, non faccia lo stronzo. Ah, beh, ti sei già presentato, ragazzi. Era quello dell'acqua. No, ti dissoci. C'è un ragazzino che quando sei andati a far cross. Dissato prepotentemente Oh ma ricchi ricchi vicini è forte Stile ma di manetta ne manca un po' yeah, yeah. Eh ragazzi allora, ci vediamo sabato in allenamento eh, Ecco ecco Comunque ragazzi abbiamo qui la nostra Rose root Miller Che avete già visto nel video che vi lascio qui sopra Oggi facciamo Enduro in Brianza Snow Edition Abbiamo una nevicata prepotentissima Nei dintorni Monza, Brianza, Milano Ma tutta la Lombardia penso che non accadeva da Al in realtà ieri sono uscito torno a casa ho fatto un giro c'è la neve a scuola ragazzi La neve fresca si muore forse un po' troppo cioè ieri ragazzi non si stava in piedi con la bici quindi abbiamo aspettato perché almeno oggi strade più o meno sono pulite arriviamo al bosco dell'enduro in Brianza e lì noi ci proviamo ragazzi ovviamente come al solito l'alboreto pacca. pacca ma ragazzi noi siamo pronti e ci dirigiamo al bosco Migla! Bene ragazzi come vedete la situazione È particolarmente imbiancata E per ora siamo in una zona dove passano tante macchine Quindi strada pulita Però il nostro obiettivo è fare il classico percorso Dell'enduro in Brianza nella neve E farci qualche bel discesone in freeride estremo Naturalmente ragazzi Errore numero uno già fatto Nel senso che non ho il cappellino Vedendo qua mi si è ghiacciato un timpano praticamente Però ragazzi ho il trick della vita Per quando fa freddo Comunque quando è bagnato non volete bagnarvi i piedi Avete le scarpe Però niente dovete mettere il sacchetto di plastica dentro le scarpe e vi assicuro che è una bomba dai classica gara di impennata oh! Oh! Ah! vittoria vittoria vediamo primo punto vediamo come è messo e eh, vedo già dura qua ragazzi no, allora è ghiacciatina perché è passato un giorno e qua è molle invece C ho la bici elettrica cazzo esatto questo punto è cortissimo oggi sembra lunghissimo uh, ponticello ragazzi abbiamo trovato qualcuno ha costruito un salto e lì c'è anche tipo il box per fare i grind secondo te è duro secondo me sì. non è bello se vai sopra lì poi scendere le molle qua ah. Ah. è controprendente sta discesa eh facilissimo, è una cagata, fallo, vai Oh! Uh, Del uh, fiume Sulchettino in atterraggio Grandi i ragazzi che hanno costruito questa roba qui È veramente come un box È un asse di legno, ma sembra proprio un box da snow park, È scivolosissimo Life short, stunted. Ah ragazzi dobbiamo variare un pelo il giro perché ovviamente entrare direttamente nel bosco sarà infattibile, ci sarà una neve alta 2 metri e non ci si muove. Perché noi dobbiamo riuscire a arrivare alle discese divertenti. Insomma hours later. Insomma, praticamente siamo diventati degli stradisti con la mountain bike perché eh, se entri lì ragazzi, cioè ti pianti. Oh, rischione! Dentro la neve, dai dai che arrivo! Qual cross insegna. Canali, seguire i canali e via. Ma che cazzo di canali ci sono? Oh shit! Uh! Raga siamo in Svezia! Sweden con la neve! Oh, qualcuno in bici è già venuto, eh! Eh però! Sulla neve fresca così si riesce ad andare! Eh. Che figata! Vediamo! Bisogna andare giù forte, dice, no? Aiuto! Di fa di qua di qua! Ah, c'è un ramo! Sopra! Sopra ramo, vai vai vai Ok siamo in fondo alla valle Adesso dovremo risalire Che Quando nevicherà ricordatevi che Le discese sono fighissime Ma le salite sono bruttissime Che puoi anche spingerla ragazzi Cioè vi frena un botto la neve la bici Quando la tirate in salita Siamo nel fango più totale Gratto con i pedali di fianco ah, Bruciano le gambe Guardate la ruota davanti Mezzo metro dentro Abbiamo trovato la discesa ripidissima Cioè ripidissima, la discesa più ripida che abbiamo Per niente qua in Brianza Siamo proprio in freeride neve fresca Sono proprio curioso, vediamo se queste shoalbine ci, ci reggono Allora vediamo, il problema è trovare la linea adesso eh. Allora, eh, eh, eh Chissà se ci si ferma Il dilemma è questo, proviamo passare di qua Piano Finiti Qui contro pendenza pura, vediamo se muoio Esatto, guarda qua Sta andando oh, Ok Ragazzi era Contropendenza pura A sto punto forse è meglio Passare là in mezzo che è più Morbida la neve Ok quindi dritto per così No vabbè minchia Dritto per dritto Eh dritto per dritto io dicevo Ah minchia proprio così. Eh provare uh, Guarda che c'è un bel bucazzo lì Dai eh Lasciala andare Lasciala correre Dove vai, vai? Morto Madonna raga è in contropendenza tra l'altro Ma poi il bastardo mi ha tolto la neve fresca Che è quella che tiene Madonna Quanto è contropendenza Madonna raga è difficilissimo oh. Madonna Se la lasci correre è bello Fa un po' paura perché senti che scivola Adesso la riproviamo, andiamo a farla direttamente proprio da in cima qui Ho preso il rischio della vita. Me l'ha filmato uh, Ricky da fuori col telefono, in verticale, però perché stanno filmando per la clip di Instagram. Vi lascio un, un accennino ma se volete vedere tutta la clip, andate sul mio Instagram nei reel. Arriva! Come smerdarsi in 0-2, ragazzi. Apollaciata? Arrivo! Madonna, che puccione! Rischioso ragazzi! Ponte ghiacciato! Sul burrone! Siamo in due, ragazzi, su dei legni che sono qui da 500 anni! Ma la merda! Siamo nel nulla! Ragazzi, intanto che ci riposiamo un attimo. Bassarlo. No! Ehi! Ehi! Mettila giù! Oh, mica ghiaccio! Non che mi devo lavare le mani, ho capito! Ah. Devo fare un elogio alle gomme, ragazzi, che sono shualbe ovviamente. Dietro ho un handstamp davanti a Magic Mary. E vi dico: pensavo di scivolare molto di più, soprattutto sull'anteriore. Pensavo che mi scappasse di più in discesa. In realtà, appunto, col fatto che ho davanti Magic Mary, che è una gomma: sì, per tutte un po' le discipline, per qualsiasi terreno, ma in particolare è molto adatta anche a condizioni fangose. Perché la distanza tra i tasselli è molto, molto lunga. Quindi tutta la terra, o comunque lo schifo, tipo in questo caso la neve, va via in fretta. Invece dietro, che come vedete, la distanza tra i tasselli. Lì è inferiore e è, è molto più scorrevole Secondo me non va giù Vai Quella vicina è solida non è Guarda quella eh Guarda eh No stavo cadendo Bastarda vai giù cazzo no! Ma, no Ma sei stronzo vecchio è duro Ci sono giù 20 centimetri sei buttato di schiena Attenzione Oh shit oh! Eh, No L'ho beccata la sarda. In teoria adesso Ci abbiamo la discesa L'ultima ah, prima di uscire che siamo morti ragazzi Però sembra che non ci passato Quasi nessuno <ride> Vediamo Qua ci sono le radici sotto Bastarde Si fluttua qua ragazzi ah, Qua prendo anch'io questa linea Oggi Dai Echico Molla lì lista freni Dai Raga è difficile comunque, vi assicuro che. Poi si blocca la bici, vedete? Cioè appena non c'è discesa. Guardate, si inchioda. Ultimo sforzo. Non ho più le gambe io ragazzi. Dagliene, Greco, dagliene! È un miraggio! No no! Sta anche piovendo! Mamma mia non sembra vero pedalare! Qualcosa di duro e liscio Adesso sta anche piovendo Anche abbastanza bene Stiamo lavando di brutto Abbiamo freddo No il giro in duro in Brianza Come i veri I primi toto vlog Abbiamo concluso anche con la neve E non è che abbiamo fatto il giro No no abbiamo fatto poi tutto Alla fine dentro il bosco Infatti è una fatica da madonna Adesso si va a casa e si mangia Tu mangi te? Di tutto quello che trovo Tipo? Sono gli gnocchi i gnocchetti figa. Spero che anche questo video vi sia piaciuto Lasciate un like Che supportate il canale Ed è soprattutto È gratis Iscrivetevi anche Che appunto È sempre gratis E ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video E scappiamo a casa Bella